la maglia Jordan NBA Statement Edition Swingman dei Los Angeles Lakers è prevalentemente viola con rifiniture gialle e nere. Lateralmente sono presenti delle bande nere che danno un tocco in più alla maglia. Sopra la targhetta è presente la scritta Live Legacy, in italiano lascia un'eredità. È realizzata in pregiato tessuto a doppia maglia con una vestibilità comoda e che sta benissimo ai fan. Stampa del nome della squadra e numero 8 sul davanti, nome e numero del giocatore sulla parte posteriore. Fantastica! Questa maglia, che dire, per me è stupenda. Nella mia classifica prende il massimo dei voti: 5 stelle, di una bellissima, dei bellissimi colori, di una bellissima qualità, veramente ve la consiglio. Il costo lo vedete come al solito qui sopra, molto basso per una maglia fatta bene, con tutte le rifiniture giuste. Non non ho altro da aggiungere fate voi le vostre considerazioni in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia andate sul sito a vedere quali bellissime offerte vi attendono ora vi lascio alla parte finale nella quale vedrete la vestibilità nel frattempo io spero possiate regalarci un grosso like e iscrivervi al canale per far crescere la community e per avere sempre nuove recensioni per oggi è tutto ci vediamo alla prossima